Quindi uh, a capirci veramente qualcosa sul culto degli antenati, su come va fatto per davvero, uh, perché è un culto molto molto molto potente, è una magia di offerta potentissima e anche sapete ovviamente che riesce, cioè è una cosa che avviene per vostro diritto di nascita perché. Così come si dice in, in tante formule a riguardo, sangue chiama sangue. Quindi agli antenati, eh, per, diciamo, perché sapete a volte no, durante le offerte uno deve quasi convincere l'invisibile, la, la cosa a cui ti stai rivolgendo affinché ti aiuti. Con gli antenati è diverso. Ovviamente loro vogliono il massimo rispetto. Quello è chiaro perché si può mancare di rispetto agli antenati avendone le conseguenze nella propria vita, avendone le conseguenze di blocco delle strade, blocco del denaro, eh, blocco dell'amore. Si possono ricevere maledizioni da parte degli antenati, si può, ma più che altro loro, diciamo così, aspettate, ricevere maledizioni da parte degli antenati, scusatemi, eh, io non è che intendo che l'antenato ti guarda e ti maledice, intendo che l'antenato è maledetto da qualcuno e quella maledizione può passare di generazione in generazione. Quando si parla di maledizione degli antenati significa questo. Ma detto questo, naturalmente loro ti passano il potere. Questo è il motivo per cui Uh, ad esempio la chiesa cattolica che proprio ha troncato il culto degli antenati perché è un potere che non conosce intermediari come vi spiegavo è tuo dalla nascita è tuo per sangue quando parli con gli antenati e hai bisogno di qualcosa per diciamo convincerli cioè per spiegare il perché tu dici sangue chiama sangue Boom! Immediatamente hai aperto le porte con gli antenati perché sono già nel tuo sangue le forze di tutti i tuoi antenati che ti hanno preceduto, ed ecco quindi che il primo proprio no? contatto con l'invisibile deve essere con gli antenati. E vi dirò di più: per una persona che vive la sua vita, vuole il successo nella sua vita, e vuole la forza nella sua vita, vuole potere nella sua vita e basta. Cioè, non è che deve stare a cercare troppo le conoscenze magiche di stregoneria, di, non ha voglia di approfondire proprio all'ennesima potenza, vuole solo vivere veramente bene, e avere veramente potere sulla propria vita, avere una felicità. Ecco, il legame con gli antenati è tutto ciò che gli serve. Se per farvi un esempio del potere degli antenati, quanto è forte, se loro si mettono a tua protezione non c'è stregone che ti possa fare una fattura, incantesimo, rituale, non c'è nessuno che ti può uh, assolutamente entrare dentro al tuo cerchio. Io vi ho parlato, quando vi parlavo dei sortilegi, vi ho parlato anche del cerchio magico, no? E... Nessuno entra nel tuo cerchio magico se ci sono gli antenati come guardiani. Questo solo per spiegarvi quanto è potente il discorso. Aspettate, eh? eh, c'era un messaggio. Nella eh, tradizione eh, slava, slava, la magia del dio Rod. Sì, certo, Rod, l'albero, sì. Eh, sì, sì, però non è solo nella... Cioè, in realtà... È la, è la, la, il culto degli antenati dovrebbe essere una conoscenza che non è negata all'umanità non so se mi spiego, proprio per questa importanza, cioè ogni uomo ce l'ha nel sangue, quindi per, per dirvi, ogni religione de, dovrebbe accettare il culto degli antenati non proibirlo o anche bruciare le persone a, a un tempo perché facevano, capito? E mm, dire che se voi avete il contatto e ricevete potere dal fiume degli antenati, perché si dice così: non ci sono altri poteri che possono dominarvi. Questo è il grande discorso. Ed ecco il motivo per cui, eh, da un lato tutti i re, eh, regine d'Inghilterra varie, eccetera, tutte le dinastie reali hanno un culto degli antenati palese. Eh, levate i microfoni eh, se ce l'avete accesi, hanno un culto degli antenati palese e anche con monumenti quasi, no? Funebri, chiamiamoli funebri, ma monumenti in cui ci appunto vanno. Uh, anche luoghi di visita per le persone, per i turisti no? in cui ci sono le tombe di quella dinastia, di quei re di quei... perché più gente ci va più gente ci va e più energia arriva non importa nemmeno ci portino i fiori perché lì arriva già un mare di energia um, ma detto questo quindi davanti a un culto degli antenati che è palese vi è un, uh, il fatto che alle persone alle persone, questa possibilità gli è stata tolta. Prima di tutto viene tolta con il battesimo. Ma non perché ce l'abbia con la Chiesa Cattolica io, eh. Assolutamente ognuno deve credere in ciò che sente. Però il battesimo, essendo un rituale, se permettete, posso dare una mia opinione a livello rituale. Non a livello religioso, a livello rituale. E l'unico problema del battesimo non è che ti mettono dentro la chiesa, di qui, di là, di su, di giù, ma è il padrino e madrina che non sono tuo padre e tua madre. Questo è un grande problema per gli antenati. Ne ho già parlato nell'altro video su YouTube. Infatti, ora poi anche nei commenti sotto al video, quando lo carico, io metterò assolutamente anche l'altro video YouTube che ho fatto su come si apre il fiume degli antenati. Così almeno avete la conoscenza completa, perché noi ora non ripeteremo le stesse cose, ovviamente, però sinceramente guardatevelo per avere la completezza, perché lì ci sono appunto tante cose che qua io non dirò. Ok? Detto questo, quindi, sappiate che, eh, almeno noi in Italia, eh? perché appunto per esempio nei territori dell'Africa eh, del Nord, no? nei territori anche dell'America eh, del Sud, eh, ma anche forse America centrale, cioè loro il culto degli antenati non se lo sono mai dimenticato, capito? Loro più o meno lo sanno come si fanno queste cose, ok? Mm, anzi, no, non l'hanno mai abbandonato in realtà, ok? Però io vi dico, una persona che non ha conoscenza dei propri antenati e, e non ha connessione con i propri antenati è... sto parlando di potere fisico, eh? cioè scalata sociale, ricchezza, successo... Ecco, è un po' diversa da eh, per esempio, appunto, si parlava della regina Elisabetta, andiamo avanti lì, in cui si conosce l'albero genealogico dai tempi dell'Egitto, in più uh, stanno attentissimi loro anche a come si combinano nelle linee di sangue, eccetera, eccetera, e quindi praticamente se tu hai con te il potere di 30 antenati prima di te, mi capite il discorso qual è come fai ad avere dei problemi nella vita riguardo al successo riguardo alla carriera riguardo al mantenimento riguardo a praticamente quel che vuoi in breve tempo poi lo ottieni posizioni leader posizioni di successo sono tutte cose che vengono da sole non so se mi sono spiegato comunque tagliare i ponti e non è che è colpa vostra eh? è colpa di chi l'ha fatto Tagliare i, far tagliare i ponti alla gente con, i, con, i propri, eh, con il proprio albero familiare, no? È una cosa eh, scorretta, è un abominio in qualche maniera. Però è anche necessario se te vuoi controllare quel popolo. Perché a quel punto il popolo non sa più neanche come si fa a connettersi con i propri antenati fino a quando non vedono il video di Ecchio, perché dopo questo video non c'è più possibilità di non saperlo, perché eh, vi descriverò esattamente come si fa, dalla A alla Z, in una maniera che non ci sono più fraintendimenti, capite? Però mi dispiace molto come cosa, ma almeno nella nostra bella Italia le persone sono state tagliate dai propri antenati sapete ormai iniziate un po' a capire le cose iniziate a conoscerle se in una magia delle offerte non ci sono più le offerte il legame svanisce quindi iniziamo a chiarire in una maniera possibilmente proprio <coughs> corretta, che cosa è esattamente il culto degli antenati, perché viene fatto, cioè quando è che voi potete farlo e quando non va fatto, e quali sono i pericoli in cui si va incontro. Per capire questo discorso, è necessario iniziare fin da subito a chiarirci su chi sono gli antenati, cioè chi si va veramente a contattare. È la persona morta che arriva in persona, proprio per cento la persona che si presenta a te, è solo un mio ricordo interiore. Eh, è per esempio, una persona che è morta nel 1500, come fa adesso a venire da me, ti chiedo aiuto, uh, si sarà anche reincarnata, no? Se c'è la reincarnazione. com'è possibile? Allora non ci si reincarna nemmeno? Si rimane tutti lì in un limbo a disposizione dei futuri prossimi? <ride> Scrivetemi, per favore, se anche voi vi state facendo o vi siete fatti queste domande. Apro la chat. perché è inutile parlare del culto degli antenati se non si comincia a parlare degli antenati, no? <ride> <È> giusto? <ride> ok, sì, sì, sì, sì, tante volte me le sono fatte, perfetto. <ride> Quindi, certo, i fulmini stasera ci stanno proprio bene fin da me. Non so se da voi piove, dal fin da me ci sono i fulmini. Oggi è una giornata di sole meraviglioso, eh, stanotte ci sono fulmini. Piove, eh? Ok. <ride> Allora, ascolta, nella magia, gli antenati fanno parte di quella categoria, se vogliamo, di esseri dell'invisibile, quella categoria di spiriti, ok? Che noi di solito, almeno per come me l'hanno spiegato a me, che noi di solito chiamiamo i mana. I mana. In realtà non sono propriamente delle entità, ma sono dei poteri. Infatti, io dopo, quando faremo la pausa, vi rifaccio vedere di nuovo il video di Mulan. E allora capirete che lì sono rappresentati proprio i Mana. Quindi, i Mana sono, diciamola così, dei Esistono diverse tipologie di mana, i mana della natura, ok? I mana delle professioni, ma nel nostro caso noi vogliamo accedere infatti al potere degli antenati. Quindi noi vogliamo accedere al mana degli antenati, non alla persona. Mm? E questo ora ve lo spiego quando vi dico il perché viene fatto il culto degli antenati. I Mana dovete vederli come se fossero dei pensieri, mh? tipo delle emozioni, anche proprio delle storie di vita, che sono cristallizzate nell'eternità. Questa cristallizzazione, però, si trova in un piano dell'invisibile proprio vicinissimo a quello umano, a un passo. Mh? Siamo sempre nell'area proprio che non ci siamo spostati dalla luna, siamo sempre nel sublunare, ok? Questo è molto importante da capire. Quindi, uh, uh, dove vivono i mana? I mana vivono, in quello che il mio maestro mi chiamava sempre, i solchi dell'eternità. Cioè, noi siamo abituati a vedere il tempo come circolare, scusate, come cronologico, passato, presente, futuro. In realtà, nel cioè in realtà, come diceva anche qualcuno, no? niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma. Il punto è che appena qualcosa è accaduto, sentite, com sentite come piove? Sentite che temporale che c'è? Se va via la linea, ci ritroviamo al solito link, eh, ve lo dico subito. <ride> e, ci riconnettiamo. Dovete capire che ogni cosa che accade, non se ne va più. Ormai è accaduta. Quindi in quel tempo, in quel momento, quella cosa continuerà ad accadere per sempre. Questi sono i solchi dell'eternità. Mi capite? Ogni cosa che accade, ogni evento, se invece di pensarlo adesso, lo pensate in quel tempo, in quel luogo, sta accadendo per l'eternità. Se voi andate, non partite da adesso, diciamo dal futuro. Allora mettiamo l'anno 1500. Una persona, una donna va al pozzo e prende l'acqua. Punto. Questa scena vista adesso è presente, passato o futuro? Scrivetemi, eh? Aspetto la vostra risposta, eh? Come presente? E nel 1500, ho detto. <ride> sì, ho capito, però. Ok, nel 1500 è passato. Vista da adesso è passato. E vi ho detto, i mana vivono nei solchi dell'eternità. Quindi, Vista in quel momento e in quel tempo è presente. Adesso vi invito ad andare un po' più indietro del 1500, va bene? Andate all'anno 1000. E guardate quindi al 1500. Il 1500 per voi che siete nell'anno 1000 è, è futuro o passato? Futuro. Però se voi lo guarderete in quel momento, in quel tempo, ritorna presente per l'eternità. Mm? Quindi anche il futuro avviene nei solchi dell'eternità, non solo il passato. E siccome parliamo di eternità, anche tutto il futuro è già accaduto. Ogni cosa. Ma questo esula dalla nostra serata, un po', ma un po' ci fa capire dove vivono in manna. Quindi è molto importante capire che quando si va a contattare gli antenati non è che in realtà avete davanti veramente, diciamo, l'individuo, avete davanti il suo potere il suo mana che ha lasciato per sempre e che è disponibile ai suoi um, alle sue future generazioni per collegamento strutturale che è il sangue stesso mm? quindi ricordate che noi si può entrare in contatto è una sottile differenza ma vi fa subito capire il discorso si entra in contatto con il potere degli antenati non con l'individuo, tipo la seduta spiritica che richiami un morto dall'aldilà, non è quello. Il culto degli antenati non è spiritismo. Mm? Non c'entra niente. Così come infatti non è nemmeno andare a chiamare i morti. Non so se lo sapete, siccome poi ci sono delle branche della magia che lavorano con i morti. Mm? Ci sono tante pratiche che lavorano con i morti. Lavorano nel cimitero, Lavorano con il guardiano del cimitero, guardiano della morte. Insomma, si lavora proprio con le forze che appartengono alla morte. Gli antenati non sono parte delle forze della morte. Ecco cosa è che volevo spiegarvi. Per, per, per comunicare con gli antenati, te non vai a bussare al guardiano della morte, che ti apra i cancelli. No, perché non sono sotto il suo territorio. Mm? sono dei mana, cioè dei poteri viventi a cui tu puoi accedere, ci puoi comunicare, ti puoi parlare e qual è la loro intelligenza, qual è la loro conoscenza, qual è la loro caratteristica, tutta la loro storia che hanno avuto durante la loro vita. Ecco perché vi, vi parlavo di pensieri, emozioni. Diremo oggi, forse, ricordi cristallizzati per l'eternità. Sono viventi, eh? Non è che non sono vivi. È molto importante capire questo, perché quando voi parlate con un antenato, chiamate un antenato specifico, voi dovete capire che l'antenato ha le stesse qualità e caratteristiche che aveva in vita. Non è che si evolve, non è che cambia, migliora, eccetera, eccetera. Questo è essenziale proprio. Infatti, poi ora vi faccio capire anche tutto, tutto, tutto. Però già subito dovete abituarvi a questa idea. Così come era in vita, lo ritrovate nel culto degli antenati. La stessa, ok? La stessa forma di energia. Diciamo cabalisticamente diremo il nefesh inferiore. Brav'o, tutti i pregi e anche i difetti. Se uno vi odiava. Suoi non sarà mai nel vostro altare degli antenati. Non è che quando poi è morto è diventato bravo. No, se vogliamo finire questo piccolo capitolo, la sua anima la chiameremo. Cioè il suo andare avanti nell'evoluzione il suo è andato avanti. Capite perché infatti è andato oltre la sua storia di vita. È andato oltre il suo uh, accaduto in una sola singola vita. Ok. Ecco perché vi dicevo, non è spiritismo. Non andate a fare le sedute spiritiche chiamando la vostra la trisnonna e lei arriva. No, arriva il suo manna. Scrivetemi per favore se vi è abbastanza chiaro la differenza. Cioè tra chiamare spiritismo dall'aldilà oppure chiamare un potere. Chiarissimo, ok. Perfetto, grazie. Anzi, sono molto contento che, che ci riusciamo a capire. Veramente. perché vedete che è essenziale, se eh? no uno piglia fischi per fiasca, quindi... <ride> avendo avendo compreso assieme che noi quindi abbiamo a che fare con dei poteri di mana, degli antenati, dobbiamo assolutamente imparare un'altra cosa, che nel culto degli antenati non deve esistere Nessuna, come potremmo dire, tenerezza, eh? nessun sentimentalismo da parte vostra, nessun attaccamento emotivo da parte vostra. Il culto degli antenati non è mai emotivo, anche questa è una cosa che se non ve la dice nessuno, cambiate fischi per fiaschi. Avendo a che fare con dei poteri, dovete capire quindi che mettere in gioco troppe emozioni, allora, già sento alcuni pensieri, non vi preoccupate se avete fatto il rituale che io vi ho detto nel video YouTube per aprire il fiume degli antenati e se quindi già avete un po' allestito un vostro altare e quindi già avete fatto delle vostre prove, tranquilli. Quel video lì era fatto con tutte le valvole di sicurezza di non portarvi mai al reale culto degli antenati, ma vi porta a una minima iniziale connessione con gli antenati, che è ben diverso. Mm? Questo perché? Perché in un semplice video YouTube non si può fare. Invece, in un seminario del genere, che voi siete già bravi, che avete capito dall'altro seminario durato quattro ore, cosa sono le offerte avete già avuto esempi concreti di come funziona la magia delle offerte allora ora sì si può parlare del culto degli antenati quindi non vi preoccupate se avete già iniziato a fare qualcosa di qui di là non, non se non vi sentite male se non vi stanno andando tutte male se non sapete parassitismi che proprio sentite che vi consumate da giorno dopo giorno non è successo nulla di male ok non vi preoccupate. Uh, però Sappiate, quello che vi ho detto deve essere una cosa che vi scrivete nella testa. Non dovete usare sentimentalismi o emozioni nel culto di offerta agli antenati. Proprio perché questi sono dei mana, dei poteri puri. E dargli le emozioni, offrire quindi loro emozioni, c'è un grande rischio. Ecco il pericolo, i pericoli di cui vi parlavo. A volte uno si fa prendere dalle emotività, non le deve fare queste cose. Non deve assolutamente aprire il culto agli antenati. Sono stato chiaro? Perché se voi offrite emozioni, loro, per loro voi dovete capire che le emozioni umane sono come una droga. Non sto scherzando. Sono una droga, sono qualcosa che li manda fuori da ogni concezione ok? Non è come con i morti, con i morti uguale, ma per loro le emozioni sono attaccamento alla vita, cioè loro si ricordano perfettamente di quando erano in vita e quindi si attaccano, vogliono te, vogliono la tua vita, vogliono la tua forza vitale per avere almeno un goccio di vita in più che ricordo. Questo è il mondo dei morti. Eh, ovviamente sto parlando parassitismi da parte del mondo dei morti, eh? non saggezze da parte del mondo dei morti perché le saggezze sono diverse eh, spiriti saggi esistono assolutamente eh, dei morti ma i parassiti dei morti ragionano a questa maniera cioè loro eh, eh, bramano la vita questi no questi sono dei mana cioè loro li, proprio una droga li mandate fuori e gli piace capito? non si offrono non si fanno offerte di emozione, agli antenati. Scrivetemi per favore, perché è molto importante, se vi è chiaro questo punto. Molto perfetto, sì, sì, sì, sì, ok, ottimo. Ora sì, perfetto, ottimo, ottimo, ottimo. Sto parlando del culto degli antenati. Quindi, ora poi vi devo spiegare come si fa il culto, perché se no si sa. Mentre lo fate, quindi non esiste questo discorso. Non dovete offrire emozioni. Rispetto, onore, sacralità, condivisione. Quell'amore che è nel vostro cuore di portare rispetto alle forze. detto che quindi lo ripeto un'ultima un volta il culto degli antenati non è spiritismo cioè non andate a chiamare i morti mai usare quelle cavolate tipo la tavola o uigia o ugia non so nemmeno come si chiama per contattare gli antenati è completamente inutile ora lo capite perché è inutile? lo capite? avete capito perché? Okay. mai contattare medium per Contattare gli antenati. Scrivetemi voi per favore perché è inutile. A parte pericoloso. Perché è inutile che, che cercate di contattare gli antenati con la tavola, quella o Igia o, o, o, o, o, o con dei medium, eccetera. Aspettate che apro la chat. Um, perché è una cosa, aspettate, perché è una cosa nostra, no, eh, quello... aspettate, chi è? o quindi usare potere sacro e rispetto, sì, sì, esatto. Si, sì, capito chi è qui? Azechiel, capito? Non si offrono emozioni. Questo è il discorso, non si fa offerta di emozioni, no, si fa offerta di quel che vogliono loro, non di emozioni, ok? Eh, perché sono i morti e non i poteri degli antenati, perfetto. Ottimo. Sì, non è tanto che non sai chi arriva, è proprio... Sì, un altro canale, brava. Esatto, quello che mi state dicendo, bravissimo, avete capito. È un altro canale. È quello è quello il discorso, Il discorso anche lì tecnico. Sono cose diverse, esatto. Ok? Avete capito, sono contento. Penso che è importantissimo, da capire. Se no, dice, ho chiamato i miei morti con gli antenati... No, sono due cose diverse. Non c'entrano gli attaccamenti, nulla, eh... Anch'io sono contro i medium e contro questi metodi, però, come giustamente qualcuno di voi mi ha scritto, il motivo per cui non si contattano gli antenati a questa maniera è che non è il loro canale, ok? Non sono dei morti loro, sono dei poteri, ok? L'ultima domanda, perché si, deve, si, si può fare, perché si decide di fare uh, il culto agli antenati? È importante la domanda perché? La domanda perché è la domanda di ogni magia pratica. Mai fare un rituale tanto per farlo. Mai fare un culto di offerta tanto per vedere cosa funziona. Com'è? Wow, lo faccio. Mai. Sempre serve un perché. Quando fate un'azione magica, voi vi rivolgete a dei poteri, voi muovete delle forze e le cose si fanno con un'intenzione, con un perché. Ma a maggior ragione, proprio perché stiamo parlando della magia delle offerte, che non finirò mai di dirvi, non è una cosa carina. Per esempio, vi ricordate quella con l'albero? Non era del tipo, che carino l'albero, no? Era perché volevi qualcosa. Quindi vi ricordate quando si parlava all'inizio, no? Delle definizioni proprio delle offerte. Cioè, è un, una specie di accordo, con le forze dell'invisibile affinché ti arrivi un aiuto. Non ti serve aiuto? Questo voglio dire. Non ti serve aiuto? Non hai necessità di, di fare non lo fare. Ok? Non, non hai necessità, non vuoi, diciamo, aprire il contatto con gli antenati. Non è una cosa... Non la fai, Non si fanno mai le cose in magia tanto per farle. È importante. Quindi, Dobbiamo chiederci perché fare questo accordo con i nostri antenati. I motivi possono essere due e non di più. Perché è bello non è un motivo, tanto per... Se qualcuno magari dicesse perché è bello, come no? Sono i miei cari, sono i miei antenati. No, anche questa roba qui che mi scrivete, infatti io sentivo già nell'aria, no? Per noi stessi, per il nostro... Aspettate, eh, ora... ne leggo uno, ma è quello che sentivo nell'aria. Per noi stessi, per il nostro essere, riferito all'albero genealogico, come compito in questa vita, no. Va bene? No. <ride> non si... È come se... Guardate, volete capire davvero la magia delle offerte? Ma la volete capire davvero? Immaginate di andare in un negozio da un commerciante volete quella pianta gli date 40 euro perché le serre sono diventate parecchio care e quello vi dà la pianta questa è la magia delle offerte una relazione un accordo un contratto una collaborazione con l'invisibile nel quale come vi ho spiegato non esiste la parola regalo non esiste la parola dono esistono gli scambi esiste il pagamento esiste la vendita ma non esiste il regalo quindi dire che comincio il culto di offerta per il bene, per l'essere per la missione su questa terra no levatelo dalla testa perché non, non State capendo che il culto di Offerta, non, non state comprendendo da dove è nato il culto di Offerta. Così antico quanto antico è l'uomo. Proprio perché l'uomo ha iniziato a trattare con l'invisibile. Voglio una grandissima caccia di cervi perché se no se muore inizio a disegnarli nelle caverne questi sono stati già anche visti cioè nelle caverne spesso venivano disegnati prima di andare a caccia per come la caccia do... e faccio offerta agli spiriti degli animali agli spiriti affinché loro mi diano un po' dei loro cervi perché se lo spirito del cervo non vuole che tu uccida uno dei suoi protetti cioè i cervi Te va tranquillo che non riuscirai a uccidere neanche un cervo. Questo anche, qualcuno vi parlava di sciamanesimo, questo è sciamanesimo. Cioè dovete capire che ogni cosa nell'invisibile è contratto, è accordo. Tutto quello che l'uomo fa, che a voi vi sembra a volte sbagliato, di qui di là, è un accordo con le specie. L'avete notato che tanti animali non si mangiano? Perché? Perché lì non c'è accordo. Alcuni animali sono velenosi per l'uomo, l'avete notato? Perché? Perché lì non c'è accordo. Nei piani invisibili ci sono degli accordi tra gli esseri umani e i, i, i mana degli animali. E ricordate, non siate superficiali. Se i poteri non vogliono, no, quella cosa lì non ce l'hai. Punto. Capite? Quindi in passato lo sapevano. Cioè, sapevano che se io volevo i cervi, ne volevo, se io volevo mangiare, io dovevo avere un ottimo rapporto con lo spirito del cervo, con il suo mana. Perché era quello che poi mi serviva. Non dovevo essere contro i cervi. Anzi, capito? Gli facevo anche offerta. Oppure, e qua arriviamo, vedete, è la stessa cosa, la stessa cosa. Andate a vedere come è, com è uguale. Eh? Con gli antenati, perché si fa culto? Per due motivi. Uno, riconciliarsi con gli antenati. Vale a dire che praticamente se ne vuole aprire e renderci accessibile al loro potere. E più che altro, se uh, abbiamo delle cose contro gli antenati. Questo ci può mettere i bastoni nel, tra le ruote nella vita, nel lavoro, nel sociale perché ne, praticamente in tutte quelle condizioni in cui devi guadagnarti il potere, perché loro allora è come se ti bloccano, capito? E ti mettono. quindi a volte proprio hai bisogno di riconciliarti con gli antenati. In questi casi puoi iniziare il culto degli antenati per riconciliazione, ma il motivo principale che poi sta dietro ogni culto di offerta, è acquisire, praticamente, i doni e le virtù che erano proprie di quell'antenato. Ecco perché si fa il culto dell'antenato. L'antenato specifico, diciamo, apparirà, nei, di solito apparirà nei tuoi sogni, dopodiché ti darà anche dei segni tangibili nella tua giornata, guardando il cielo, guardando gli uccelli e ti insegnerà la conoscenza di cui lui è portatore. Cosa voglio dire? Se avete un antenato che voi sapete che faceva un lavoro specifico che a voi vi serve iniziare a fargli offerta come però vi spiego io farà manifestare in voi quelle qualità quella saggezza che lui durante tutta la sua vita ha proprio conquistato, non è andata perduta, è rimasta disponibile per tutta la sua generazione futura, a patto che venga reclamata con il culto degli antenati. Gli antenati ti faranno dono di ciò che tu chiedi. Naturalmente non puoi chiedere un dono di come si usano le armi a una tua antenata che è stata tessitrice per tutta la vita mi capite ogni qualità caratteristica dono che loro hanno voi potete acquisirli acquisire i poteri degli antenati va bene quindi la stessa cosa vi dicevo è per anche l'uomo preistorico, che vi dicevo, può fare, um, che vi dicevo, una, ca una caccia, no? In quel caso lì non era culto degli antenati, era culto uh, animistico, diremmo, uh, verso un totem animale. Poteva farlo o per il cervo, per, numero uno, riappacificarsi con gli antenati, riconciliarsi con gli antenati, uguale, riappacificarsi con lo spirito del cervo. Numero due, acquisire doni e virtù di quell'antenato uguale. Acquisire doni e virtù, però a questo punto non più del cervo, ma del predatore. Ed ecco perché si può vedere che dopo che tu, mentre stai facendo anche culto di offerta, a ti puoi vestire della pelliccia de, de, de, de, de, del predatore, puoi portare un dente, no, di giaguaro, come talismano come cosa insieme a te se tu stai facendo culto a, a, a totemico okay? allo spirito de, de, del giaguaro e porti il suo dente con te, il giaguaro, ti aiuta e ti darà cosa? E, um, i doni e le virtù di cui è portatore un giaguaro non ti può insegnare come si fa a volare però ti insegnerà come si fa a cacciare Scrivetemi se avete capito questi due aspetti determinanti della magia dell'offerta. Vi ho fatto due esempi. Uno dell'uomo primitivo, che non era legato al culto degli antenati, era legato a un culto animista, degli spiriti, delle forze. L'altro esempio che ora ci riguarda è quello degli antenati, ma essendo magia dell'offerta deve seguire le stesse regole della magia dell'offerta, non altre robe, no? Se non funzionasse alla stessa maniera sarebbe fake. Cioè, sarebbe una roba un po' falsa, diciamo, eh? Ok, così vi ho fatto anche l'esempio di come magari facevano gli uomini primitivi anche in una caverna. Ok? Um, perfetto. Eh, torniamo a noi. All'ultima cosa. Prima cosa, sempre sul perché viene fatto. Allora, vi ho detto che non è spiritismo, vi ho detto che non si usano i metodi. Sapete una cosa curiosa che forse, forse può non essere conosciuta su questo argomento? Che non si interrogano mai gli antenati per il futuro. Non si va mai dagli antenati. si dice: Mi sposerò? Avrò figli? Eh, no. Perché non stai? rivolgendoti a loro né per riconciliarti né per acquisire doni e virtù a loro propri mm? ma chi ha scarsa conoscenza della vita dei suoi antenati sì sì ora arriviamo a tutto non preoccuparti adesso tocchiamo tocchiamo tutto uh, però è molto importante questo discorso e qua ci colleghiamo a una cosa che almeno per me è ancora più importante cioè che se nel passato avevi una persona che si sa che era praticante di magia, oppure anche veggente, aveva dei doni, dei doni di guaritore, dei doni eh, suoi, per esempio, dei doni di veggenza, per l'appunto, cioè si sa, no? Dalle storie che ti raccontano di qui di là, o oh, lo sai che la tua bisnonna, no? Eh, indovinava le cose, indovinava i numeri all'otto, indovinava... Eh, se si sa che c'è questo discorso, allora cos'è che si può fare? Non si può chiedere il futuro, ma si può chiedere il dono. Quindi stimolare le capacità di veggenza in te. Ok? E questi sono utili. Sono utili per chi pratica la magia. Per esempio, in una divinazione, gli antenati, ti possono, quelli giusti, ti possono proprio aiutare aiutandoti nella divinazione la fanno insieme a te, iniziamo a capire che il culto di offerta agli antenati ha bisogno di un altare, cioè di una zona specifica, già vi ho detto nel mio video quello YouTube sugli antenati un po' come si può creare, però adesso vi darò la versione completa.